Un benvenuto a tutti quanti voi carissimi lettori e ascoltatori qui alla rubrica Libri di verità presente. Il libro sulla salute che vorrei proporvi oggi è uno di questi due libri incentrati principalmente sulla salute e sul benessere e quello che vorrei presentarvi in modo particolare quest'oggi è il libro Benessere e salute in cucina, cibi crudi. Questo libro carissimi ci aiuterà a capire quali sono i meravigliosi benefici dei vegetali, in modo particolare di frutta e verdura, nel loro stato crudo che è il miglior stato per questi alimenti, quello crudo, per poter ricevere i migliori nutrienti da questi alimenti. Ma questo libro, inoltre, nella seconda parte ci mostrerà anche come preparare al meglio questi alimenti crudi attraverso dei meravigliosi piatti, delle ottime ricette, che daranno energia, vitalità, salute e anche bellezza al nostro fisico, ma non soltanto, che saranno anche di grande beneficio per il buon funzionamento della nostra mente. Se siete interessati a questo primo libro, Benessere, salute in cucina, cibi crudi, vorrei tanto invitarvi a contattarci, troverete nella descrizione di questo video tutti i contatti, numero cellulare, o email per poterci scrivere e contattare. In modo particolare vorrei lasciarvi il nostro contatto telefonico e WhatsApp 347-745-8998, se anche tu sei interessato a ricevere questo meraviglioso libro Benessere e salute in cucina, cibi crudi. Ci vediamo al prossimo video!